Grazie Presidente. Sì, questa mozione eh, riguarda un argomento che sta molto a cuore alla commissione Pari Opportunità, che si è occupata del tema varie volte. Eh, va in qualche modo a integrare una precedente mozione presentata dalla eh, Presidente Guadagno, eh, che eh, riguardava in special modo eh, la condizione lavorativa di coloro che eh, appunto eh, si applicano all'insegnamento all'interno sia dei centri di formazione professionale sia delle scuole di arti e mestieri. Va ricordato che si tratta di due eh, tipi di servizi che eh, capitale eroga a favore eh, dei cittadini eh, più svantaggiati ed è questo che eh, appunto si eh, vuole sottolineare, che commissione, eh, in Commissione abbiamo più volte sottolineato, perché eh, bisogna eh, alimentare eh, e difendere le pari opportunità nell'accesso alla formazione pubblica di qualità quali questi, eh, questi servizi erogati da Roma Capitale rappresentano. Abbiamo quindi... Eh, la necessità che eh, la regione eh, svolga nei confronti del Comune una più attenta eh, come dire, una più attenta erogazione eh, sia dei fondi ma soprattutto delle modalità eh, di trattamento di Roma Capitale eh, che deve ovviamente svolgere un ruolo collettivo e quindi dovrebbe essere in qualche modo riconosciuta eh, in questa sua funzione e quindi garantire la continuità del corpo docente proprio perché stiamo parlando eh, di servizi resi a persone in condizione di, di particolare fragilità sia eh, fisica o economica o sociale e quindi l'accompagnamento eh, di queste persone in un percorso eh, di reinserimento sociale ma soprattutto lavorativo. E, eh, in questo senso i dipartimenti capitolini hanno lavorato moltissimo e hanno eh, raggiunto dei risultati veramente encomiabili, eh, mettendo tra l'altro eh, a, a regime e in sinergia i colli, i centri di orientamento lav eh, lavoro, eh, che si rivolge a tutti gli strati eh, della cittadinanza proprio per eh, reinserirli nel mondo del lavoro. In questo momento particolarmente grave, quindi, eh, tale sollecitazione eh, rivolta alla, alla Giunta e alla Sindaca eh, va proprio per eh, sollecit ripeto, sollecitare un, una, una, una maggiore implemento eh, del lavoro che già si sta svolgendo ed è eh, con questo con auspicio eh, che eh, si presenta la mozione all'Assemblea Capitolina. Grazie.